Due giorni fa il governo ha approvato un nuovo decreto per prolungare le misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia, riproposto con qualche modifica, il bonus energia per le imprese fino al 30 giugno, via libera al prolungamento dell'IVA al 5% e l'azzeramento degli oneri per il gas che però rimarranno per l'energia elettrica questo è in sintesi il programma ma ce ne parla in dettaglio Rosy Delia informazionefiscale.it buongiorno ciao Rosy buongiorno a te Vicky buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta scusate per la voce ma insomma la primavera è il hai preso, primavera è hai preso freddo <ride> hai preso freddo eh, beh, allora Rosy il sole col freddo è tutto eh Però, lo so molto, eh lo so ma... Paremo allora, veniamo a noi. Sì, puntuale, come sempre. Brava Rosi nell'appuntamento del giovedì. Dici tutto. Allora, come, come dicevi in apertura, eh, il 28 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto che in realtà ha due anime, uno, eh, eh, una è il caro energia e l'altro sono eh, le novità fiscali eh, questo provvedimento è stato approvato a ridosso della scadenza del 31 marzo, quindi di, di domani che segnava la fine di alcuni eh, bonus, alcuni, eh, alcune agevolazioni previste dalla legge di bilancio per quanto riguarda il contrasto al caro energia ma anche segnava il termine ultimo per l'accesso ad alcuni eh, strumenti della tregua fiscale. Ecco perché diciamo, eh, il, il tempismo eh, di questo nuovo provvedimento. Il testo, eh, diciamo subito in apertura, eh, è ancora atteso in gazzetta ufficiale, ma il governo ha annunciato eh, le novità su questi due eh, fronti, quindi eh, con un comunicato stampa successivo all'approvazione del nel Consiglio dei Ministri, quindi abbiamo già una uh, traccia importante di quello che sarà. Uh, come dicevi verranno uh, prorogati i bonus energia per le imprese, quindi per le spese di gas ed elettricità fino al 30 giugno, in caso di aumento dei prezzi oltre il 30%. Sì. Il confronto dovrebbe essere fatto sul 2019. Viene confermato ancora poi il taglio dell'IVA al 5% per il teleriscaldamento. E eh, notizie importanti per, per le famiglie. Eh, si conferma anche il bonus eh, sociale, cioè le agevolazioni sulle bollette che spettano eh, entro una determinata eh, soglia eh, di reddito per il secondo eh, trimestre dell'anno, quindi anche per aprile, maggio e giugno. Questo bonus ricordiamo spetta in presenza di un ISEE fino a 15.000 euro, come è stato previsto dalla legge di bilancio, uh -huh. che ha aumentato la soglia dai 12.000 ai 15.000, quindi allargando le agevolazioni ad una platea eh, più ampia che potrà continuare a beneficiare anche nei prossimi mesi di queste riduzioni sulle bollette. Ci sono delle conferme in questo decreto ma anche delle novità, in particolare per quanto riguarda eh, un um, cosiddetto nuovo bonus riscaldamento. In questo sì. caso eh, viene riconosciuto Um, a prescindere uh, dal, dall'ISEE, sempre per le uh, utenze domestiche, consiste in un contributo mensile per ottobre, novembre e dicembre, quindi guardiamo più a un lungo periodo rispetto all'imminente futuro viene riconosciuto in caso di prezzo del gas oltre determinate soglie che saranno poi eh, stabilite e il suo valore eh, sarà determinato in base alle eh, zone, zone climatiche quindi sarà differenziato per, per territori. Um, ma passiamo all'altro fronte importante di, eh, di questo decreto quello che riguarda il fisco Certo, del la tregua fiscale. Marzo esatto, viene la riscritta la, la, il calendario della tregua eh, fiscale in più punti quello diciamo eh, più importante per vicinanza temporale è eh, la riscrittura del, della data del 31 marzo cioè ehm, sarà possibile anche oltre questa data beneficiare della sanatoria degli errori formali e del ravvedimento speciale eh, prevista quindi eh, per ehm, l'accesso era previsto proprio entro il 31 marzo eh, nel primo caso quindi per la sanatoria degli errori formali il termine per poterne beneficiare viene spostato al 31 ottobre mentre per quanto riguarda il ravvedimento speciale al 30 settembre si tratta in ogni caso di una proroga lunga quindi per l'accesso ai benefici da quanto emerge però dalle bozze il termine ultimo dei pagamenti cioè eh, si può Uh, accedere più tardi, ma i pagamenti per sanare completamente la propria posizione restano uh, alle date originarie, quindi al 31 marzo 2024 per gli errori formali e al 20 dicembre per il ravvedimento speciale, ma per l'ufficialità di queste altre date attendiamo uh, insomma, il test in gazzetta ufficiale. Vengono prorogate anche altre tre uh, scadenze uh, del calendario della tregua fiscale questa volta fissate al 30 giugno originariamente, che passano al 30 settembre parliamo della definizione agevolata delle liti pendenti, della conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, quindi anche in questo caso si guadagna più tempo e eh, quindi c'è eh, un margine più ampio per poter beneficiare delle agevolazioni eh, previste dalla legge di bilancio, sono state fatte anche delle precisazioni sull'interpretazione e sull'applicazione e in più a sorpresa sul fronte fiscale eh, è stata in, sono state inserite delle cause di non punibilità per i reati eh, fiscali, in particolare per omessi versamenti e indebita compensazione. Non scattano quindi non scatta la punibilità quando queste violazioni vengono eh, definite correttamente e le somme interamente pagate. Questa novità inserita eh, diciamo a sorpresa ecco, all'interno del decreto mm. bollette sta facendo già molto discutere eh, alcuni l'hanno definita come uno scudo penale, altri eh, sottolineano che non si tratta di un condono, fa discutere però perché se ne era parlato già in legge di e un po' i tempi stretti un po' la delicatezza della questione aveva fatto ehm, abbandonare l'ipotesi di un inserimento di questa misura Ehm, proposta dal, dal governo in particolare dal Ministero dell'Economia d'accordo con quello della giustizia eh, all'interno dell'ultima dell eh, manovra eh, rientra invece in un decreto legge che sappiamo eh, essere eh, destinato a misure eh, urgenti e necessarie e questo ha fatto diciamo, eh, scattare subito l'allarme dell'opposizione del, dell su questa vicenda quindi ci sarà poi da vedere i, i prossimi sviluppi per eh, capire a livello operativo, insomma, come si procede. Certo. Allora, bonus energie facciamo un mezzo passo indietro, per tutto il 2023 viene riconosciuto eh, il bonus sociale luce gas con limite ISEE. Non abbiamo detto qual è questo limite. Limite eh, di quindici mila euro, il eh, uh -huh. limite è confermato per tutto il duemilaventitré. Il decreto bollette sì. ha confermato eh, il, le agevolazioni, quindi sulle, sulle bollette per il secondo trimestre dell'anno. Mentre per quanto riguarda le imprese, forse un, un dettaglio che non avevo eh, precisato prima, il bonus energia è confermato fino al trenta giugno, quindi per il secondo eh, trimestre dell'anno. anche il questo caso. Mentre per eh, la tregua fiscale ovvero per la proroga delle scadenze scivolano un po' in avanti eh, i, i tempi no per, per accedere a ravvedimento speciale sanatoria delle regolarità formali. Esattamente una diciamo un, un tempo che eh, si profilava strettissimo ormai perché la eh scadenza sì. era fissata per il 31 marzo mentre si guadagnano diciamo un po' di mesi. Uh, non sembra esserci un guadagno uh, sul termine finale per concludere il, pa il pagamento e quindi mettersi totalmente in pace per usare queste parole che, del vocabolario bellico che uh, il, il disco prende in prestito, uh, quindi definitivamente, ma vedremo nella, nelle prossime ore i dettagli. Bene, queste eh, e altre notizie su informazionefiscale.it grazie alla nostra Rosi D'Elia che tornerà puntualmente giovedì prossimo adesso linea alla redazione, giornale radio, la radio libera di informare sempre con noi